Nell'ultimo mese e mezzo sono stato sotto sequestro da Revolut perché mi ha utilizzato dei conti correnti e oggi ne voglio parlare con te ti voglio dire come ho risolto nel miglior tempo possibile quando succedono queste cose perché sono sicuro che avrai sentito parlare di conti bloccati e potresti ritrovarti nella mia stessa situazione quindi resta a guardare questo video perché è davvero importante Bentornati nel mio canale ragazzi, sono Daniele e oggi parliamo di conti frizzati. Chiunque abbia a che fare con un business online sa quanto è problematico, quanto è ehm, frustrante avere i conti bloccati. Paypal, Revolut, eh, TransferWise, N96, N26, scusate, tutti questi conti hanno il vizietto di frizzare. Cosa vuol dire utilizzare? Bloccarti il conto potente senza avviso, senza, eh, senza giustificazione apparente e eh, bloccarti tutti i soldi e tenerti i soldi sequestrati per mesi Solitamente va dai 3 ai 7 mesi Ho sentito casi di Revolut che hanno avuto il conto bloccato per un anno Casi di TransferWise che hanno avuto conti bloccati per 7 mesi e oggi è toccato a me Un mese e mezzo fa, Revolut senza nessun avviso mi ha frizzato ponti correnti, aziendali eh, non potevo più far uscire i soldi eh, mi, mi ha bloccato una discreta cifra e eh, per un mese e mezzo ho combattuto con Revolut o meglio, ho combattuto indirettamente con Revolut andiamo a vedere perché? per avere questi soldi bloccati siccome è un argomento che può interessare a tutti quanti perché sono sicuro che molti di voi utilizzano Revolut sono sicuro che molti di voi utilizzano TransferWise eh, comunque tutti questi diciamo eh, istituti finanziari elettronici sono sicuro che sono informazioni che ti serviranno eh, però prima facciamo una premessa questo tipo di blocchi non sono solo Reout, Tesla, Weise succedono anche nelle normali banche è che nelle normali banche succedono in, in, molto meno rispetto a queste aziende tecnologiche andiamo a vedere perché e soprattutto i risoluzioni di sono molto più veloci invece applicazioni come Revolut e o la Superwise per risolvere questi problemi possono essere sequestrati di denaro anche per un anno intero e questo ovviamente causa problemi perché tutti abbiamo bisogno dei soldi e infatti questo non è bello avere i soldi bloccati cosa succede quindi? perché ci bloccano i soldi? allora dobbiamo prima capire che ogni banca eh, ogni attività che ha una licenza bancaria, anche Paypal ha una cosa che si chiama compliance Check cosa sono? Sono eh, dei, dei controlli antiriciclaggio che hanno tutte le banche, che hanno tutte, tutti gli istituti di moneta elettronica eh, che controllano tutti i nostri movimenti tutto quello che facciamo per fini di antiriciclaggio. e fin qua niente di male, mi sembra una cosa ovvia questo succede anche nelle banche fisiche continuamente e le banche fisiche fanno questi controlli ogni giorno. La differenza sta che nella banca fisica tu molte volte nemmeno te ne accorgi perché durano un istante. Ora invece cosa succede con le utrsp Wise? Oltre che ad avere comportamenti un po' truffaldini, perché sono, lo sappiamo tutti queste aziende funzionano, non funzionano truffaldini, i soldi non li rubano, però eh, fanno manovre un po' strane. Eh, oltre a questo hanno... Una crescita esponenziale. Ad esempio, ho fatto delle ricerche che ha circa un dipendente ogni 40.000 clienti. Quindi, una volta che, eh, che succede un problema, avere una risoluzione è molto, molto lento. Come funziona il complex check? Ci sono degli algoritmi in queste aziende eh, che rilevano dei comportamenti che possono risultare sospetti e ti flaggano l'account, inoltre ti flaggano l'account, il tuo account viene frizzato fino a quando un essere umano non lo controlla, e prende una decisione, lo sblocca, ti chiede i dati, varie cose ora, il problema è che queste aziende hanno cercato di automatizzare tutto questo processo eh, con algoritmi sofisticati che però non fanno il loro, il loro dovere come si deve e quindi risultano in un flag account massivi, infatti cercando in su internet in ne in troverete diversi e che causano persone con i fondi bloccati per molto tempo perché prima che un umano possa revisionare il tuo caso possono passare anche sei mesi, sette mesi io ho avuto questo problema giusto il mese scorso ho avuto una, una, una cifra discreta che eh, mi dava abbastanza fastidio fosse bloccata su Evolut eh, e ho risolto sono riuscito a risolvere in un solo mese e ora ti, ti spiego anche com per come come ho fatto come potrei fare anche tu allora prima di tutto devi sapere che complex, complex check il supporto è inutile puoi parlare con il supporto che tu sia se sia Transwise sia la banca qualsiasi cosa il supporto per legge per legge anche il riciclaggio non ti può fornire nessuna informazione quindi è inutile che li cerchi è inutile che li che li pressi perché non ti possono dare solo informazione eh, perché la legge gli vieta che durante i controlli di riciclaggio possano ponire informazioni ovviamente ho sentito anche di persone che hanno avuto i, conto, i conti bloccati per una transazione di 50 euro o 10 euro perché ci sono questi algoritmi che dovrebbero funzionare ma invece non funziona niente eh, comunque non, non, non possono dare più informazioni, quindi cosa fare? ovviamente puoi aspettare quanto? Boh, perché non ti possono dare nemmeno informazioni sul tempo, eh, so che mediamente, per esempio, Revolt impiega 6 mesi, dei 3 mesi e mezzo, dei 6 mesi, 7 mesi, per risolvere il complex cioè, check. Io ho impiegato 5 settimane, siamo ora il 20 dicembre, mi hanno frizzato, penso, intorno al 10 novembre. Eh, però, ovviamente, io ho agito in maniera diversa. Come ho agito? Allora, come so? Voi sapete che io so come funzionano questi conti come Paypal, Paypal è molto più veloce, molto più semplice, non più o meno leggermente lì. Siccome so che cosa va a accadere, io non ho perso nemmeno un giorno di tempo, o mi sono subito azionato in tutto ciò che potevo fare per risolvere. Cosa ho fatto? Prima di tutto, dovete sapere le leggi, dovete sapere dove è ubicata questa banca. L'ho avuto per esempio agli uffici a Londra e quindi regolamentata dalla FCA. Ora, l'FCA dice che quando tu fai un complaint, quindi un reclamo, alla, ba alla banda, all'ente finanziario che sia, nell'email ufficiale, perché devono mettere un'email ufficiale o una strada ufficiale, noi dati reclamo devono risponderti entro 15 giorni quindi la prima cosa che ho fatto è, fa è stata fare il reclamo ufficiale perché ho fatto il reclamo ufficiale e mi hanno risposto e devo aspettare le solite cose che ti direbbe il supporto ma nel reclamo ufficiale loro sono tenuti a darti la loro risposta definitiva quindi loro mi hanno dato la loro risposta definitiva che è quella di aspettare e non possono darmi nessun tempo nessuna reinvistica bene, ora cosa ho fatto una volta che ho la risposta definitiva sono andato alla finance housebound che cos'è la finance housebound? È un ente del garante europeo che si occupa di controversie tra il privato e i business e le grandi aziende. Se tu hai una controversia con una banca, con un ente finanziario, con un'azienda, con una grossa azienda, tu stivi a Finanza Husman, è gratuito e loro prendono in carico questa richiesta e cercano di risolverti la controversia. Ora, ho scritto a Finanza Husman, Finanza Husman può richiedere fino a 5 mesi per prendere in carica la tua richiesta perché ci sono molti volumi quindi ho chiamato, ho cercato di mettere pressione e ho ricevuto risposta dopo tre settimane mi hanno detto che si sono messi in contatto con Rehurt per, per la casistica della, del, del freeze del conto bloccato Vi ho spiegato tutta la situazione dei documenti ovviamente trovate tutti i link in descrizione di quello che vi sto dicendo, di, di queste risorse, quindi se avete il conto frizzato, vi frizzano in fondo, tornate in questo video andate nella descrizione, trovate tutti i link, sia la pagina dei reclami ufficiali Revolut. se vi capita con Revolut, se vi capita con altri andatevi a cercare elementi, le e trovate nei loro siti ufficiali e sia della My Namster oh, quindi compiti tutto, non devi essere residente del Regno Unito perché è europea Okay, quindi puoi essere sempre ovunque cosa hanno fatto? cosa ha fatto la Finanza Asmode? si è messa in contatto con Revolut e gli ha fatto pressione per prendere in carica la mia richiesta ovviamente ho scritto che era urgente era un conto aziendale quindi mi hanno danneggiato mi stavano danneggiando e eh, tutto una volta che questa ente grande si è messo in contatto con Revolut cosa è successo? Revolut ha preso in carico la mia pratica immediatamente dopo 4 settimane, quindi tempo in tutti questi processi, e mi ha ricontattato. Mi ha rilasciato i fondi, mi ha ridato i soldi due giorni fa, però mi hanno chiuso i conti. Eh, vabbè, può succedere. E ora andiamo al prossimo punto del video. Mi ha chiuso i conti, mi ha detto: togli i soldi, hai 30 giorni in tempo e tutto quant'altro. Ma sinceramente il conto non mi interessa, mi interessa ovviamente rivendere i soldi nel meno tempo possibile. Eh, detto questo ragazzi volevo fare anche una precisione quando voi lavorate online o non lavorate online anche se avete risparmio qualsiasi cosa il segreto siccome non ci si può fidare di queste banche non perché ci rubano i soldi ma perché sono cercano di risparmiare sul personale automatizzando i processi e non c'è pura cliente eh, quello che bisogna fare è diversificare come si fa con gli investimenti con le azioni diversifica sia tra, tra banche normali sia tra eh, banche elettroniche diversifica, per gli spani, diversifica eh, i tuoi risparmi diversifica i tuoi investimenti non lasciare tutto su un conto perché quando succede qualcosa del genere che ti bloccano un conto se tu hai tutti i tuoi soldi in un conto solo se tu mh, giri il tuo business solo su un conto hai dei problemi ok quindi utilizza sempre più conti splitta il denaro diversifica il denaro se hai prestiti se hai mutui se hai mh, qualsiasi cosa, qualsiasi debito diretto mettilo su un conto che utilizzi solo per quello non che utilizzi per movimenti che utilizzi per altro perché se ovviamente ti blocco il conto e hai l'impressito aperto hai dei problemi se hai risparmiare la vita non rimettere mettere tutti su euro tutti su trassi, tutti su Fineco su nessuna, splittali se hai 100.000 euro se non hai 500.000 euro, splittali 50, 50, 50, 50 e così via, non mettere tutto sullo stesso banca perché quando ti possono sembrare efficienti che lo sono il problema è che quando nasce un problema può richiedere tempo non dico che i soldi ti vengono rubati questo non accade ma ovviamente se hai tutti i risparmi nella vita bloccati per sei mesi puoi avere seri problemi sia perché non sai come vivere sia perché se hai un'emergenza non sai come affrontarla quindi non tenere mai i risparmi tutti nello stesso posto, non tenere i soldi per lavorare nello stesso posto per i risparmi e diversifica i conto eh, soprattutto abbi sempre se lavori online abbi sempre account backup dei conti perché si chiude un conto e non sai più come lavorare e perdi denaro quindi creati degli account di backup eh, devi essere sempre preparato io per esempio sì, ragazzi ti, ti incazzi e non piacere cioè, a nessuno avere conto chiuso avere i soldi bloccati sfido a qualcuno che possa tranne piacere, è impossibile, però non mi sono disperato, perché? perché se la cifra che avevo là dentro non era tutta la cifra che, che posseggo, non era tutta la cifra del mio lavoro, ovviamente mi ha, ha causato dei problemi nei primi giorni ma essendo già preparato a queste circostanze, perché sono una persona che è già preparata ehm, ho continuato la mia vita come se niente fosse successo e mi sono semplicemente attivato per risolvere questa situazione Cosa che non avrei potuto fare, se per esempio avessi avuto tutti i miei risparmi qui o fosse stato unico lavoro, conto di lavoro non, non avrei potuto mentalmente attivarmi in maniera corretta perché ovviamente se hai tutti gli risparmi non sai come vivere, non sai come pagare la bolletta non sai come pagare il fornitore perché hai tutti i soldi bloccati è ovvio che il tu, tuo mio pensiero ti sparati un colpo in testa perché non sai cosa fare quindi pensaci prima e diversifica Bene ragazzi, questa è la mia esperienza con il conto fizzato di Revolut. Ti chiedo, se trovi il mio video interessante, di iscriverti al canale, mettere like, condividilo, eh, facciamo conoscere queste informazioni a tutte le persone che ne possono avere bisogno, perché l'unica maniera per combattere questo genere di problemi, perché siamo immuni, quando capita abbiamo a che fare con algoritmi e con grosse aziende, quindi siamo immuni, l'unico modo per difenderci è la conoscenza e la preparazione. Grazie di avermi seguito, ti aspetto al prossimo video, ciao!